Ciao a tutti, L'ha detto Luigi. Noi siamo eh. Torino E Marco 007. E siamo tornati in questa seconda parte extra. Allora, io adesso devo essere pitcho, tutto. e Todd. Todd, Todd. Sì. Ci siamo oh, dimenticati oh, di mettere il livello, cioè i personaggi. Vabbè, non, non fa niente. Come... Tanto l'abbiamo registrato tipo un'ora fa, quindi... Sì, appunto, ce lo ricordiamo. Sì, oggi dobbiamo fare tipo 5 video. Questo è il quinto video, quindi non è che dobbiamo fare, li abbiamo fatti e salvo di stelle evviva! anzi forse dobbiamo pure fare sesto forse. tanto tanto è un video lo stesso quindi è facile faremo dottor Mario, oh no spoiler ma tanto probabilmente uscirà ok questo livello è abbastanza infame per alcune cose per esempio non basta mi basta avere un boomer no mi sa... Sì. mi sa che in una parte mi uccidere tutti i nemici per avere no Uccidiamo no pure lo cosa me lo ricordo bene Ah. ah, ho sentito per fare lo schiatto a terra, ma poi siamo. Ah. Io lo adoro sto livello. Ok, meglio non guardare quella canzone. Che poi non faceva anche così. Eh lo so, lo... Ma ho toccato la lava? Come? Eh, è vero, hai la stessa canzone dell'ultimo livello, eh? Sto sp no, spo no spoiler. Eh, vabbè sto spoilerando soltanto che non livello di... sto spoilerando la musichetta che, li... che se ne frega. Yeah dopo sh okay. c'è.. mine. un secondo. Ok, scusate. Dimmi cloni. Scusate. Oh, yeah. Ascondi. Ormai guai. non ci provo più. Io voglio riunire i miei cloni, mi aiuto. No. Il boomerang dove è, è Non è possibile. vero, tu c'hai i cloni ho capito, ma qua bisogna uccidere tutti gli amici quindi uccidi tutti gli amici ecco ah è vero, avevi ragione io ho sempre ragione no mi non è, è vero. vero non è vero però quando ho ragione lo so forse tipo no non hai ragione quando dici che hai sempre ragione che vedi che è un triplo mentale che è attenzione qui, che mi sa che tra un po' spunta tipo un nemico con la stella gigante. non lo so qualcosa di brutto tipo eh. la lava tu cerca di uccidere no. i nemici prendi quelle monete wow calma eh vabbè ci dobbiamo calmarci tutti ok so per dire mi sacrifico io uh. Dai, dai, dai, dai, lì una stella! Dove? Non la vedi! Sulla lava! Vabbè, fa niente, è meglio. Ma... ma dove, scusa? Vabbè, abbiamo una bandiera, giusto? C'è una stella sulla lava. No, stella. non abbiamo la bandiera, perché la bandiera non esiste. Ok, eh, tagliamo, ossia. sì. Sì, bello. Mi sa che c'è la bandiera, ma no, non mi vedevo, che dovrei essere te. Di nuovo. Cosa? Vabbè. Mi sa che c'è la bandiera, però non l'abbiamo presa. Forse non c'è più semplicemente. Comunque io lo so fare, lo so fare è stato storto. Prima ti ho detto che non sapevo fare, ma veramente lo so fare ma non me lo ricordavo. Wow! Oh. Ok! Non andiamo troppo avanti. Se vedi che succede. Cosa succede? Spawnano de delle spine. Spawnano oh, le cose no, a caso e non ce ne accorgiamo. A sponli che cosa vuol dire? Un mm, cucchiaioso? Sponly. A spungo. Spun. Spugli vuol dire. Sì. Spun significa cucchiaio. Sì, ma se aggiungi lì uh, vuol dire. diventa un Appunto. non sai è affettuoso? Sì. Non è una verga, è un aggettivo affettuoso. lascia stare. Infatti, tipo... Fosli. No, Fosli no, vuol dire... Fufantemente. Eh? Fufli. No, non, è, non, non so dire in italiano. Com'è? Non so, non sai parlare in italiano. All'inizio, tipo... Mi sa che non esiste la variante italiana. Non so camminare. Ah. Ah. Eh. Ok, scusate per uh, la rimozione dall'audio con la piccola parte, però uh, la sorella di Marco è entrata, non so, ehm. Anche se no, non è stato divertente per noi. È stato brutto. Guarda che c'è Kino. Non è che è successo qualcosa di brutto, però. Senti... Oh, che cosa fai con il mio clone? Oh! Talmocato! Vedi, l'ho presa e mi sono sacrificato. Ma perché tu quello non si muove? Eh, perché è morto uno eh, e no, no. due perché tu me ne hai separati. Ok, ah. Eh, sì, però. Usa! Meno oh. male! Dimmi, grazie. No. <ride> mi stai solo localizzando. Oh, no, ti ammazzo mm -hmm. Allora, ah, okay. vieni. Scusa, non ho capito. Ah! Eh, vieni qua, corri! No, no, no, no! no. Ok, vieni. Vuole mi vincere. sono il <coughs> <coughs> okay. ok. Perfetto, primo livello completato in un sacco di tempo. E' viva. Che bello, mi sa che non faremo un altro video dopo questo. Perché? Oh, non lo so. Vabbè, io lo voglio fare. Ci pensiamo noi Please. Ci abbiamo tempo. Sì, e quanti? Ok, ci abbiamo tempo. Mo vediamo Otto no, minuti per un livello. Eh, considera che tu sei tagliato un po'. Un po'. La metà è tagliata. Sì, sì, in effetti l'abbiamo è... pure dovuto rifare Piccoli grandi cuicoli. Che gioia. Oh. Sì. Che oh, gioia. Ah sì. E piccoli grandi perché ci sono. No, ah, stava fermo a mezz'aria si chiama piccoli grandi pulicoli per non di boomba gigante ti faccio rimbalzare wow. guarda come fai i boomba <ride> perchè io li soffio ma dai manco uno lo prendo eeeh termina sono rimasti so sorpresi <ride> pure mo se vedi bene c'è un oh mio dio il Gloomba gigante. Il Goomba! Il bello è che anche se siamo della stessa grandezza, loro non ci fanno danno, capito? Che lì c'era un timbro, no? sì. Sì, l'ho preso lì. Ah, con questi... E i Goomba sono così stupidi che ci vogliono attaccare. Sì. Nonostante siamo dieci volte la loro grandezza. E più. Good job! Good job! No, non posso fermarmi! Purtroppo. No! Bene, questo Ci serve altra roba. Fungo gigante! E yes. Sì, grazie. Oh, sì. Vabbè, fa niente. Eh, invece fa, carola. Allora. Sono, sono così pesante che cado... che cado... Che corri in acqua, vai. Vai corri che sta la, la roba sopra. Vai nella sua piattaforma che ti fa volare. Mia. Che vuoi da me? La piattaforma questa! Ci ho provato No, non ci sei andato, tu stai andando Sì, ci sono andato! Ci non, sono andato, eh, mi non facevo... queste, questa, questa, questa! Eh, ci sono andato! No, non ci sei andato! Sì, ci sono andato! Ma ah, non hai capito! Non ho mi facevo... faceva volare! Non mi faceva volare! Devi saltare, insieme! Sì. Non è vero! Sì, è vero! Io ci ho provato! No, ne. Ti ho visto io che non ce l'hai nulla. Sarebbe non su altra parte. Guarda quanto è triste il Todd gigante. Ah, corri! Attacco un Titan. Mm -hmm. Niente, dobbiamo rifarlo. Un attimo, proviamo a andare indietro, respawna tutto, credo. Quando... Non penso per niente. Come può respawnare mm. un oggetto? Non respawnano quelli normali dove respawnare il fumo gigante. Mm. Meh. Perché? Perché non riesco a andare. Vedi? No, ok. Vabbè. Lo rifacciamo questo. Restavi dietro, vedi? Non venivi avanti. In che senso? Che restavi sulla piattaforma di dietro, non quella davanti. Forse. Non forse, sicuro. Eh. Eh, eh, che non facciamo. Tanto dobbiamo rifare il meio, comunque. Eh sì, qualcos'altro pure. Ma perché? Vabbè. Aiutami! Uh, Vabbè lo dobbiamo, eh, dobbiamo, dobbiamo comunque fare <ride> Ma appunto, l'ho far... detto io Sì, ho detto, dobbiamo comunque fare la bandiera d'oro Quindi è meglio che la facciamo prima se no, Che se no, poi Sono casini. Vabbè Vabbè, niente, ci vediamo alla stella Ci abbiamo mancato e poi alla bandiera. Ah, oggi finiamo il mondo speciale. No. Yeah. Sì. Non penso proprio. Mancano due livelli. Ok, adesso aspetta prendiamo tutti e due. Fermo, fermo, vai. Ok, prendiamo Ok. Ecco, li presi tutti e due io, vabbè, non importa. Ora bisogna stare attenti. Ok. E adesso devo fare una cosa rischiosa. Perfetto. Ah, ok, ho capito. Vedi? E sì, ma tu, cioè, tu mi hai detto di andare su bello. Beh, mi sono, mi sono sbagliato, ma tu comunque avresti dovuto. Cioè. Saltavo. Allora ero io. ero io che saltavo um, male. No. Eh, saltavo male. Praticamente ma là bisogna Cioè, quelle piattaforme funzionano lo stesso. Aspetta, adesso. Uh, no. <ride> Ah, allora, non svegliamo i Goomba che è meglio. Se <ride> so, i docchi forse si svegliano. Perfetto. È meglio. No, è peggio perché ci inseguono poi. No, nel senso che è meglio non svegliarli. Uh, ok. Ok docchi. Ok Ci sono 15 15 minuti. Eh. Ah. Per due livelli. Okay. Uno. Ovviamente uno, ho vinto io. Ovviamente ho vinto io perché ho preso sì. troppe cose cosa linda dice oh squa no di nuovo las Vegas no non la fare las Vegas noooooooo las Vegas velocizziamo questa parte no sì. ci mette 3 ore per caricare quando devo 10 yeah, soldi il punteggio minimo che schifo uh -huh. beh almeno abbiamo avuto dei soldi cioè ci guadagniamo sempre. Sì, ma abbiamo perso tipo 36 secondi per, per prendere 10 monete. A questo punto <ride> ci rifacciamo a livello 1 e prendevamo più monete così. In, in, in poco tempo. Ectobaldi. Vai. Ectobaldi's basics. <ride> no, ettobaldi. Ettobald vuol dire più.. etto pelato. pelato. caldo. <ride> Wow! Questa è sta roba! Questa è nebbia oppure neve, boh. Ok, cerchiamo e bene perché bello. questi livelli qua sono molto infami. Ecco, vedi? c'è una bella nuvoletta? Mia! Questi livelli qua in che senso? Perché questi molto livelli di molto... livelli larghi! Ah! Mi si può già. Si dice. Marco! <ride> Battaglia a palle di re! Senti abbiamo sprecato più palle di neve! Dove, dove vai? Dove sono io? Sei andato tipo là! Come sono arrivato qua? Sarei entrato in una porta. Boh. <ride> ok! De dobbiamo cercare le cose! Tipo i timbri così! io è quello che stavo cercando di fare prima capitano Todd ci fa qui signore cosa? come facciamo? non facciamo proviamo a lanciare la palla di neve si ma spariscono solo per un attimo facciamo la capitano Todd ma sparisce solo per un attimo let's me Vada, vado no eh rumo non ti va e <ride> sono caduto che vuoi? aspetta Ma non entriamo passiamo per tutte le porte cosa non mi importa? qua wow. quella ti porta dove sono andato io questa mi porta. Wow. solo quella porta da qualche parte wow dove sono? wow eh, niente. Ma non ho capito cosa Oh, uh, aspetta. Un con capitano torbo. Uh. Ah, ok, vai, vai da Capitano torbo, Lo so. Vai, palla di neve della vita. Persona della morte. Sì, grazie. come vuoi dammi la mia ricompensa? <ride> hai passato a me il potere. Dammi, dammi il potere, vieni, vieni. Ma no, non funziona la seconda volta. Ok abbiamo trovato trovato l'altro e abbiamo no, così può no, è che ci sono delle altre e che spavano l'altro mettiamoci uno trovato uno e che forse ci sono segreti trovato l'altro discesa wow trovato l'altro che fai? Mattio! Niente! No! La mia piattaforma! Wow! Boom! Ma no! È diventato trasparente! Che fosse... Aspettami! Oh! Che oh. se muori Vai, eh! Ah! Ci hanno trollati! Ma le fibù! Ecco, quello è quello <ride> Ok, questo è easy! No. Non è visto. Dobbiamo fare? Che si fa? Che cosa? Cosa? Suicidiamoci, tanto sta qua la bandiera. Che cosa bisognava fare? Non lo so! portare la, le palle di neve via oppure... ah sei cioè, lì, lì, lì eh sì, lì ma cosa? vai tanto abbiamo un sacco di vite sì, ma io voglio capire che cosa bisogna fare eh appunto, pure io cioè, secondo me bisogna tipo scioglierle Oppure prendere la stella in fretta, non lo so. Proviamo a prendere la stella in fretta. Oppure dobbiamo colpire la stella con le palline. Oh attimo vediamo. Ved vieni qui, vieni qui, ho capito. Toliti, palline. Ah, non è ah, spiegarlo no, eh. Wait, wait. Devi morire, no. Sì. Ci serve la palla di nero Ti serve il Todd che si sacrifica. Che si sì. sacrifica. No, che si sacrifica. Ok. Timbro, timbro o verde. No. Aspetta, aspetta, oh, che cosa sta qua? Niente, yeah, te l'abbiamo preso tu. Ah, quello è solo un blocco per non farti morire, diciamo come fai il salto, aspetta. Ah, ok. Non c'è nient'altro. Possiamo andare avanti. Tanto in questo gioco non ci sono riuscite Come si fa? Oh, c'era un Luigi nascosto, l'hai visto? No. Rimetti l'allentatore poi, rivedi il video. Perché il eh, presente quando stavo andando avanti che tu sei salto e mi hai fatto volare indietro. Sì. Ho terra. Lì, poco dopo è passato un Luigi nascosto eh, con la nebbia. Con la nebbia oh, cioè, stavo volando con la nera. Sì, poi se, lo, se quando monti lo vedi mettilo adesso. No, non lo metto adesso, lo, lo ingrandisco quando passa. E no, se è no. troppo veloce lo, lo rallento. Va bene. Va certo che lo devi rallentare, era velocissimo. Yeah. Vabbè, abbiamo tutte le stelle, quindi non ci dobbiamo preoccupare. Vedi a quanto stiamo? 24, ce la facciamo. Dai nah, ultimo Comunque con questo finiamo il mondo. Ah ok. Uh, wow no. no, non me lo ricordo. Cannoni e lo spazio. Dai, vero, non abbiamo problemi nel livello. Cannoni! E lui! Oh no! E lui! Wow, wow calma! Ok. Posso essere no con... Non ricordavo come un livello, ma veramente un altro ed è peggio. Ah no. Quelli potevamo... Io... Prendere. No, non possiamo. Quelli che sparano non possiamo creare. Vai, sali. Oh. Attenzione a non spararmi possibilmente. E anche a non morire. Vabbè, questo è lo. E si può prendere quello? No? Vedi che non si può. Vai, vieni. Lì c'è già, già il tuo C'è già il tigro, no? Vai. Ah, bisogna usare il cannone. Sì, grazie. Tu l'hai sprecato. Allora lo usi tu. È ovvio. Tu hai sprecato l'unico che avevamo. Salta ah, via. Mi sono dimenticato che stavo giocando a un certo punto, vieni? Non me ne frega niente. Fai pure piano, pure. fai piano. Ok, vai. Vai, vai. No, posso andare nel piano, potrei anche fare così. Stop. Oh. Come? come? Vai, prova ad andare. Su però eh, devi rimanere. Smetti di me. fare stare un po'. Come faccio a stare fermo? Salta e vola. Provaci tu. Che okay, non tu sei piccio Perché? Ho un'idea! Ho un'idea! Devo cercare di prendere una palla di cannone. Allora. Oppure andiamo Oppure moriamo e basta. No. Muori. Oh, bene. <ride> Scusa, possiamo fare una cosa? Durante il suo tempo tu te ne stai bracciando. Anzi no, tu tieni a me, capito? mentre tu spari. Oh, oh. Meno male che non l'hai preso prima. Vai, prendimi. E ora risali là. Cerca di non farmi muovere. Tanto se mi colpisco, voglio, voglio, voglio io mira <ride> ok stop madonna meno male che mi, me ne sono andata vai vai vai andiamo pure <ride> con quello Gigi, ho sbagliato ci ok vediamo io cercherei di conservarmelo eh non si so sa male il tartosso? no Sì, quello è meglio se ce lo conserviamo ok vedi ci abbiamo due cose quindi prendo io mi suicido Così, aspetta, divento grande. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, io li prendo questo. Perfetto. Andiamo. Vedi che questi li possiamo prendere. Un attimo, un attimo, vieni, guarda. Ah sì. E non c'è niente, è no. schifo. Però qui c'è tanta roba da distruggere, quindi. Ecco, vedi? Oh. Altra roba da distruggere. Ops tanto ce un altro eh si sì, va la prima E nemmeno vero qua ce ne che schifo vabbè cerchiamo di non colpirci a vicenda magari. che potrebbe che essere si ne fa uh, si sale come? ah forse ho capito no dobbiamo fare così tipo... come? no è impossibile vieni a prendere il pilota cannone eh. forse lì qua. Io tengo premuto questo. Eh, pure io, così evitiamo di ucciderci Ma cosa si fa? Bisogna sarebbe ah, di cannone. Sì, però io non lo faccio perché non sono capace. sono separati tu? No, no, no, no, carri. No, a me è salta troppo poco. Aspetta. Ok, no no pure a me è stato troppo poco sono finiti uh, ehm bisogna provare non sono finiti ce ne sono altri. no sono finiti vabbè non ci servono adesso ma dove si fa? io l'ho fatto in tre secondi sto livello si va, per... ma a me con Peach non si può fare questa roba perché Peach flutto e quindi è un casino vai vai E lui sali io... sopra il costo. ma io usavo sempre Peach ah, facciamo una bella cosa facciamo il metodo nostro classico ecco si vola perfetto oh immolati e eh, mo a cacchio ci serve il cannone Proviamo a ci serve il cargo e eh. secondo la loro logica come dovremmo fare con il salvataggio niente ci dobbiamo mm. suicidare di nuovo tagliamo tantissimo proprio ok siamo tornati qua abbiamo tanti uccidi perché ah sì. quindi abbiamo tagliato eh sì dai, ti ha visto che era poco. Soldi. Speriamo che ne sia valsa la pena il suicidio. Sì, che ne è valsa la pena, ora siamo invincibili. Perfetto. Ci avevano messo un minuto per arrivare qua con i tanki dorato. Che sono tipo tre volte in meno. Quanto ci avevano messo normalmente. Cioè, immaginate voi quanti non so che è brutto doverlo usare perché diciamo ti rovina tutte le sfide però dai, certo In questi livelli si può Cioè, cioè dai, è, è, è sei in se non sei un città non è, non è considerabile città in questo livello perché è troppo difficile Pure con le palle di cannone prendo eh sì Prendo le stelle Eh sì, abbiamo vero un prossimo con la palla di cannone No. Tempo. Ecco. Non abbiamo 3 secondi. Voglio il tempo. Eh, abbiamo 327 secondi. Sei felice? Sì. Prima di avevano. Ora al 327... non se non la smetti. Ma sono invincibile intanto. Ah, guarda se ne colpiamo una splodono tutte. Ah. <ride> siamo arrivati alla bandiera wow aspetta che figata guarda com'è ruota uh. ok andiamo siamo attenti adesso lo sapete che oggi ho caricato un video in cui diciamo eh, lo sapete che abbiamo guardato le tre cioè non le tre lo sapete che abbiamo guardato <ride> <ride> <Scusa>. <ride> no no vabbè ma comunque tanto grazie Guarda 7, comunque, uh, lo sapete che abbiamo guardato la Nintendo Direct? Quella del 7. Ah, sì, ma del 7 dicembre. No. Che adesso non lo clicchiamo quello? No, no, no, ora lo dobbiamo cliccare. Eravamo troppo avanti, vedi? Vedi? Bravo figlio. Ma è così non ci E quello non lo clicchiamo. Cliccalo, cliccalo. È anche troppo caro mi sa che troppo tardi, cioè troppo lontano so oh, ferma, se vai vai sull'altro. Oh. ora vai eh, dobbiamo non ci preparati io resto qua tu resta lì, io adesso appena ci avviciniamo mi metto qua. ok prendi... facciamo così, tanto se carico la prendo ok? ti sto per uccidere ok, allora perché mm -hmm. mi stai per uccidere? Era tutto calcolato. Con la vita reale. No, Perché... era tutto calcolato. Lo so, Dai. ma eh, siamo arrivati con il.. Per un pelo siamo arrivati. Ok, andiamo. Okay. Io resto qua sul. Copiamo gli sfavillotti. sto uh, Vediamo che cosa c'è. Ma tanto che ci serve, abbiamo tutto. Ok, vai. Abbiamo sia il cannone che il tanky dorato che tutte le stelle. I timbri! Non ti preoccupare, l'abbiamo preso. Tutte le stelle che resta là e colpisci Tutte le stelle timbri per... No, no Perché l'hai clicca? Quali problemi? sparato prima Tu devi sempre tenere premuto Y Non importa come, non importa perché Lo so, ma l'avevo sparato perché Perché il tuo era troppo lontano Dalle da, da, da cose allora Madonna mia ah, Che c'è? Non no, ora no. No! Stavo per morire! Ci sono sempre io! Sì, ma muore, ci muore la tapparella! La tapparella! Cioè ci vuole la passerella! Ok, io mi preparo. Top. colpisci. Colpisci cosa? Perché colpisci l'interruttore? Muoriamo se colpisci l'interruttore. Vai! Vai! avvicinati un po'! Ok, non colpire l'interruttore. No. Tieni premuto Y. Quante volte te lo devo dire? <ride> non sono uno. Stai attento ora. Tieni premuto Y. Bravo. Tieni premuto. Ma veramente io l'avevo sparata consapevole. No, con no, mezzo. no, no, no. No, no, è vero, è vero. L'ho sparata consapevolmente quella con pallone. La... Con la... Però eh, sei fatto stupido. Eh appunto, sto per dire quello. Eh, faccio oh. io. Sì, sì, vai. E tu sei il diagonale, diagonale preciso. Sì, ma se magari quelli quelli schifoli. No, no, vai. non colpirli. Non fare come me. Ok, sì, e ora? E ora dovremmo colpirne uno velocissimo. Oppure dobbiamo arrivare alla. Ah, ok, sono alla fine. Perfetto. Alleluia, 36 minuti. Che saranno di sicuro. Oh no. Allora, metodo nostro. Il bello è che c'è la bandiera grossa, anche se non è un livello del boss. Perfetto. Oh! E poi. Ci ha dato una vita al posto di 10 punti. No, 10.000 punti, sì, l'hai no. sentito, 2, 2, 3, 3? No, sì, no hai sentito pure tu. Eh, Ci ha dato la vita perché eh, c'erano i palle di cannone sullo schermo. Ah, ok. Blastro. Alleluia, finalmente Blastro. abbiamo comprato mondo speciale. Eh, sì, ce n'è un altro di mondo speciale, il mondo fungo. L Ho mondo bonus. Um, cosa? Ok Il prossimo mondo speciale quindi è e ah, hai design di un mondo normale per, per dire cosa fa? Mondo fungo Ti voglio far vedere Questo mondo è collegato a un altro mondo che è il mondo fiore ah, ah, C'è cosa... un secondo Lo so e cosa me lo dice a fare lo so No, lo voglio far vedere i fan è terribile Ci sono tre mondi speciali E allora? è brutto il mondo Era... più è pure il mondo con più livelli di tutti non mi interessa quindi ci vediamo alla prossima parte extra, extra. alla terza parte extra dove comunque lì sta la sveglia dove faremo uh... oh, il mondo cosa fai ah lo sono io dove faremo il mondo fungo forse wow. è tutto forse no chi lo sa lo, probabilmente lo sa, tutto. tutto. probabilmente no alla prossima ciao ciao